È passato così tanto tempo che non ricordo più come si, fare un, come si fa un video. Neanche come si parla, è vero. Fala GaleraCraft! Oh oh! Girato troppo. Come state? Eh? Beh, prima di iniziare veramente il video, devo dire qualche cosa. Alcune cose nel canale cambieranno. State vedendo io col mio telefono qua perché sto registrando l'audio col telefono, ok? Eh, primo è cambiato il, il scenario eh, Avete visto che ha cambia, cambiato il sfondo Perché se no non, non c'entrava tutto tutte le cose Qua sul mio Non c'entrava la, la sedia Tutte le cose, tutte le cose la, la, sedia. la mia sedia È stato un regalo di Natale Che ho, che mi hanno regalato Ok eh, Cosa, cosa, cosa, cosa, altro, cosa, altro Ah ho comprato, ho comprato anche Ho, ho comprato no? Ho ricevuto anche questo come regalo. Vedete? Vedete, è un. Sì, è un PlayStation VR. Cos'altro? Beh, cambierà una regola del canale. Che adesso sto facendo un video in italiano, un video in portoghese, un video in italiano, un video in portoghese. Cambierà questo perché è un po'. penso che cambia troppo. Un video e l'altro, e quindi sarà una settimana in portoghese. Una settimana in italiano. E quando ci sono delle settimane dove finisce il mese, per esempio, se non finisce il mese con una settimana intera, da domenica a sabato, se finisce, per esempio, il martedì, io, io farò quella settimana nella terza lingua del canale che entrerà tra poco, sì, ci sarà un'altra lingua nel canale. Non sarà solo portoghese e italiano, ci sarà più un'altra che dovrete scoprire quale sarà. Lascerò su, sulla i qua sopra, non mi, ricordo se, non mi ricordo mai se è di qua o di qua, ma credo sia di qua, credo. L'altra cosa è perché nessuno speciale di Natale, perché nessuno speciale di eh, Capodanno, perché eh, sinceramente non avevo voglia, ho sentito, eh, non so se avete sentito dell'articolo 13 e quello mi ha messo un po' giù perché fare dei video per venire è una cosa che addio YouTube. Eh, è un po così ma credo che, credo che riusciremo a battere questo articolo 13 hanno detto già che, entrer, che è già stato entrerà in vigore tra eh, il 22 gennaio di quest'anno ma io credo veramente che riusciremo a cambiare qualcosa anche se anche se, è, se entra in vigore così com'è e poi e cambieremo poi dopo Credo che sarà, servirà qualcosa questi video che stiamo facendo adesso Tutti youtube di youtuber di Europa Ok, uscirà un video in portoghese questa settimana Per spiegare queste cose che sto dicendo adesso Su l'inizio del video su, Per spiegare cosa eh, delle settimane lì Che sarà una settimana in portoghese e una in italiano La settimana si basa da domenica a sabato, ok? Non è da, da lunedì a domenica, è domenica a sabato quindi in italiano, in italiano siamo dal 13, che è oggi, al, fino al 19 sarà, usciranno video in italiano. Sì, questo mese è solo dal 13 al 19. Perché poi c'è dal 20 al 26 sarà in portoghese e dal 27 al 2 sarà nella terza lingua che sarà una lingua nuova che non sapete ancora. Forse sapete, perché se avete votato qua sopra Avete votato, votate Ok, ok Credo sia questo no uh, E quindi passiamo All'argomento principale del video The Last of Us 2 uh, Prima cosa, ho già prenotato Sì, con 5 mesi di anticipo Ma come 5 mesi se Non abbiamo ancora la, dat la data ufficiale Di uscita? Perché The Last of Us è il mio gioco preferito e io sono 97% di, di certi... Sono sicuro 97% che uscirà a maggio. Alla fine di questo video vi spiego uno dei, dei motivi di questo, ok? Il motivo più rilevante. Io voglio parlare di The Last of Us 2 finché non esce, perché quando esce io farò i video. <ride> e voglio fare eh, il video adesso sul primo trailer che è uscito ok perché il primo se è già uscito il 2 che c'è anche una gameplay perché il 2 è molto più lungo e perché io non ho mai, de mai detto niente del primo cosa penso cosa succede così del primo io vi lascio ovviamente il, il link del, del trailer qua vi lascio il, il link il nome esattamente il nome del trailer è il nome del video che guarderò è The Last of Us Part 2 PlayStation Experience 2016 Review Trailer PS4. Lo, lo analizzeremo a parti questo trailer. Beh, Nella prima parte del trailer possiamo ovviamente vedere una, una foresta. Sembra, almeno sembra una foresta. Alcuni alberi abbattuti. Così. E... C'è un po' di vento. La luce, quindi è giorno. Una luce del sole bene, bene forte. Beh, c'è un albero con. alcuni sembrano graffi. Come se fosse un orso. Che passa. No, ma questo credo che non sia così rilevante per ora, almeno. A non essere che questo significhi che dobbiamo anche abbattere animali nel gioco ma non credo poi vediamo ovviamente l'autodistrutta la, come ci sono ci sono nelle, nel primo gio, gioco nel primo gioco ci sono tante autodistrutte perché ovviamente è un apocalisse e un me, mezzo coso, palo della luce di legno sembra il palo della luce perché sembra che c'è un cavo qua che passa vediamo adesso questa è una delle parti interessanti perché vediamo Due case, due, non sono una sola. Mostra eh, ci, il trailer ci, ci dà l'interiore di, di una di queste case. Può essere una di queste case, può essere anche che non siano queste case, ma può essere una di queste case. E ci, dà, eh, ci mostra solo una di queste all'interno, diciamo così. E poi quando si allontana. Vediamo che c'è un'altra casetta, anche. Qua, qua credo... Nella destra non credo che sia un'altra casa. Credo che sia una casa veramente grande. E da, alla sinistra ci sono apparentemente due case, una piccolina e l'altra un po' più grande. E ovviamente vediamo su, sulla il segnalazione di stop il segno delle, delle luci. Che per chi non sa nel primo gioco sono è la, il gruppo che cercano la cura la, la cura de, de, del, del fungo Cordyceps quindi lo conosciamo già questo, questo segno poi cambia tutto e credo che tagli per la, la cosa la Ellie sì sì taglia per la Ellie uh, prima cosa di questo che avevo, uh, ho anche già detto, non sappiamo se questa casa principalmente per questo taglio. Non sappiamo se questa casa è esattamente una di quelle tre che c'erano nell'immagine: 3, 4. Non so se l'altra era un'altra. Uh, nella prima parte. Non sappiamo se questa casa dove, dove è, lì si trova è, è una di, di queste tre. Che abbiamo visto. Può essere anche un'altra. Un'altra casa qualsiasi. Uh, ovviamente po possono essere quelle ma può essere anche un'altra casa qualsiasi come non si la, la, il video non si avvicina a nessuna delle case non mette in evidenza nessuna delle case tranne che la, quella di destra perché quella di destra è un po' più grande e è l'unica che non, è, non rimane indietro dalla, dal segno di stop dopo che mostra il segno di stop è l'unica che è è bene evidente si vede tutto e anche l'unica che sembra essere un po più grande delle altre ma come vediamo qua non sembra una casa molto grande perché eh, quando c'è joel che, che entra entra c'è un spazio lì poi va va c'è il bagno c'è uno spazio dove c'è credo il salotto e la cucina poi va c'è il bagno c'è un una porta a sinistra, una porta in fondo e c'è la porta del, della stanza dove c'è lì a destra, quindi non credo sia quella a, si a destra perché quella a destra è una casa molto più grande. A non essere che, quello, che quelle porte che sono chiuse danno su qualche scale che, che va dall'altra parte della casa, ma veramente questo è il punto che mi fa credere che non è la casa di destra e sì qual qualche casa a sinistra o anche un'altra casa che non è mostrato lì, ma teniamo che, che sia qual, una di quelle case che è mostrata perché se no andiamo troppo oltre. Poi vediamo la Eli che adesso ha un tatuaggio che mi chiedo come ha fatto a fare questo tatuaggio? Esistono tatuatori e strumenti e, per, veramente per fare il tatuaggio dopo l'apocalisse? perché questo me lo sono chiesto tanto. Ovviamente è bello che cambia un po' il, pers il personaggio, ma secondo me è un po' inspiega abile, inspiegabile, perché non so come fanno ad avere le attrezzature per fare il tatuaggio nel... nel... Apocalisse. Quindi è un po' così. Ovviamente si può, perché, perché no? Si può inventare qualcosa che hanno gli attrezzi per farlo, ma questo è un, per me è una delle cose inspiegabili più spiegabili <ride> che c'è su questo trailer. Ok, vediamo qua lei che suona la chitarra, poi devo, eh, voglio voglio, focar, voglio farvi vedere una cosa: quello che, che ho detto che se non avete ancora visto vi esploderà la testa. qua, qua, qua, qua, qua, qua, vediamo che c'è. La, la stanza qua vediamo tutta la stanza eh, vediamo ci sono c'è uno specchio rotto c'è un armadio a destra che è un armadio al, al muro eh, molto comune eh, in Adilest a far trovare questi tipi di armadio poi ci sono tanti poster tanti, sì, tanti poster sulla, sul muro e la cosa interessante, sulla sinistra Abbiamo una finestra che metterò adesso una comparazione, metterò un po' di zoom su questa finestra e guardate la finestra del menu del primo gioco. E guardate questa finestra, sarà di una comparazione adesso. Diciamo che è identico, non è molto simile, perché molto simile è poco, è, è identico al, prim, al menu del primo gioco. Quindi questa, questa casa è ovviamente la casa del menu del primo gioco per chi non sa è già stato rivelato che Ellie su questo gioco avrà 19 anni Ok, nel primo aveva 14 e nel secondo ha 19 quindi 5 anni dopo cinque, sì, 5 anni dopo <ride> la matematica e io non... non ci parliamo molto spesso vediamo qua su questa scena che è dove mostra questa parte del corpo che anche nel muro e dietro a lei ci sono tanti poster ma questo lo vedremo, lo vedremo anche poi più avanti ok qua vediamo la prima scena di un, una delle parti della casa e vediamo che questa casa ha la porta ovviamente aperta che non si può chiudere quindi questo è il è quello che mi fa dubitare di più Di de, de quale delle case Che sia una di quelle case Che abbiamo visto nella prima parte Perché tutte le, ca le case Hanno le porte chiuse E questa è stata invasa dall'erba E Quindi non si, può, non si potrebbe chiudere E si può essere anche Che quella parte Prima che vi ho mostrato Sia prima che Eli arrivi lì E non quando è già lì Capito? Può essere anche questo, ma non lo so, trovo, lo trovo un po' improbabile. E poi vediamo l'ombra della di, di, silhouette di Joel che cammina verso la casa. E possiamo ovviamente vedere che questa casa ha una porta di entrata che è verso, uh, verso un posto dove non ci sono alberi perché la luce entra troppo capito la luce del sole entra troppo se ci fossero qualche albero sicuramente sarebbe molto meno luce di questo che c'è c'è tanta luce che vediamo l'ombra di, di, di joel dentro quando sta entrando nella casa come qua la vediamo qua per terra che è quando joel, joel entra quindi c'è troppa luce per essere un posto dove ci sono tanti alberi. Poi vediamo il bagno, Aspetta, vediamo se c'è qualcosa di interessante nel bagno. Uh, tranne il cadavere ovviamente, che credo che non sia così interessante. Eh sì, non, non è così interessante, perché forse, forse può essere il cadavere di uno de, del primo, sai. Questo. Ah! Una cosa interessante. Dentro, dentro il lavandino potete vedere un... un una specie di barattolo di vetro e questo è interessante perché spesso nel DLF1 troviamo delle pillole che servono per, uh, per avere più vita e per altre abilità nascoste per uh, curarti più in fretta avere più più audizione sì. e spesso li troviamo così dentro, dentro i lavandini e questo è interessante credo che sia un una cosa dicendo, oh, guarda che ci sarà ancora questo. Sarà ancora questo delle pillole? Forse può essere questo, forse può essere solo un riferimento così per vedere se, se vediamo veramente. Come possiamo vedere sulla finestra? Sembrano che ci sono alberi, ma sembra che, che sono un po' lontani. Sembrano, se non è. Se non è eh, perché il vetro può essere ovviamente sporco. Ma sembrano che ci sono alberi, ma non vicini e sì, sì lontani. E qua non c'è niente di interessante tranne quello che, quello che dicono loro che si stanno parlando. Cosa stai facendo, figlio? Sì, stai passando con questo? Quindi andiamo alla teoria che ho formulato. Quello che penso, come vi ho detto, quella casa dove c'è Ellie che suona non è nessuna di quelle tre case che appaiono all'inizio del, del trailer. Questo è quello che credo, ma diciamo che sia una di quelle per non complicarci un, un tanto così la vita. Ok? Uh, la domanda è perché Ellie andrebbe a, a uccidere... I, le luci eh, questa è una domanda da imporsi perché fino al primo era amica di, di Marlene che è la regina delle luci e adesso le vuole uccidere e, e le ha fatto <ride> Ok? questa è la prima domanda e eh, è la prima cosa secondo, nel primo finisce che vanno alla città di Tommy e finisce lì, vanno Joel e Ellie vivere nella città di Tommy quindi lei è uscita dalla città di Tommy per fare qualcosa o è stata è, è stata costretta ad uscire dalla città di Tommy ok, adesso vi spiego tutto credo che Joel in questo trailer almeno in questo trailer, non so se, se in tutto il gioco, ma almeno in questo trailer non è veramente lì non è la sua immaginazione non è eh, Un'allucinazione eh, e non è vivo, Dì. credo che Joel in questo trailer sia simbolico per noi giocatori per noi che stiamo guardando. Ovviamente lei parla con lui, ma è solo per è un'altra cosa simbolica per mostrarci mostrarci qualcosa, provare a farci capire cosa ci sarà dietro a questo gioco. Ok, dicendo così. Diciamo che Joel sia morto, ok? Quello che vediamo è che Joel, e io sono sicuro, 90, 98% sicuro, che Joel sia morto in questo trailer. Perché, può ovviamente essere la prima, par la prima parte del trailer: lui è in, in una di quelle case, lei è in un'altra. E si sono divisi così per vedere, non so, chi uccide più. <ride> ok. Ma non credo, non credo sia questo. La cosa è che Joel chiede a Ellie una cosa, che ho anche sotto, uh, messo i so, sottotitoli lì. Non sono, non sono certo al 100% di cosa ha detto perché non ho adesso la traduzione, ma ho una vaga idea. E la Ellie dice che, che li ucciderà tutti, qualcosa così. Quindi, questo è ovviamente un segno di vendetta, un segno di rabbia. Quindi probabilmente Ellie cerca vendetta di qualcosa. E perché cercherebbe vendetta sulle luci? è questo che vi voglio dire. Perché eh, alla fine dell'uno avevano eli che potevano fare la cura de del virus, che è quello che le luci volevano. Ma Joel l'ha presa e l'ha portata via perché se, se facevano la cura Ellie morirebbe. E... Uccide la regina delle luci, che sarebbe Marlene. Quindi questo è un bel motivo, sono due bei motivi perché per le luci essere arrabbiati con Joel. Non farebbe senso le luci andare dietro a cercare Ellie per ucciderla, ma sì farebbe senso cercarla per provare a portarla nell'ospedale per fare la cura ancora. Quindi probabilmente le luci sono arrabbiate con Joel e è lui che stanno cercando. E questo ci spiega il fatto della vendetta e di Joel essere morto. La vendetta di Eli forse può essere che hanno ucciso Joel e lei vuole vendetta, eh, le luci hanno ucciso Joel e lei vuole vendetta e vuole uccidere le luci. Per questo dice che di ucciderà tutti ma non avrebbe molto senso perché Joel e Ellie erano alla città di Tommy quindi per Joel morire dovrebbe, le luci dovrebbero entrare alla città di Tommy quindi credo che il senso è che Joel è morto nella città di Tommy mentre difendeva la città perché le luci hanno invaso e hanno non so, eh, dominato la città o hanno ucciso le persone della città così alla, alla ricerca di Ellie e quindi come vediamo, vedremo sul secondo trailer c'era una città dove ci sono tante persone che quella credo sia la città di Tommy e credo che le luci hanno invaso e hanno ucciso praticamente tutti o tutti e per questo che Ellie cerca vendetta, è obbligata a, a andare via dalla città e cerca vendetta contro le luci perché hanno ucciso il popolo che lei ha ha vissuto per 5 anni con loro. Questo credo che sia un po', un po della storia di Last of forse, forse, non sono sicuro, ricordando che questo qua è tutto teorizzato, da me non è ufficial, ufficialmente ufficiale. Credo che sia questo il senso del video almeno, almeno il senso che ci vogliono far capire de, del, del video, ok? Non credo che sia qualcos'altro, non, non credo che potrebbe essere qualcos'altro. Che lei vuole uscire e uccidere le luci perché vuole, non perché ha un motivo. Sì. E perché? Perché dico che le luci. Perché dico le luci? Perché è ovviamente apparso il segno delle luci, quindi questo vuole ovviamente dire che le luci hanno qualcosa coinvolto in questa storia su Joel, Ellie e dire che deve uccidere. Che vuole uccidere tutti. Quindi le luci sono sicuramente quello l'argomento principale del, del trailer adesso mischiando un po' i due trailer anche se non ho visto ancora non ho fatto l'analisi completa del 2 che c'è anche la gameplay ma mischiando un po' voglio solo dire eh, che sul secondo trailer vediamo che c'è una specie di religione lì e mi chiedo quella religione è una cosa... Religion? <ride> è una cosa stata inventata per il secondo gioco? O sono attualmente le luci? Le luci dopo che Marlene è morta e che è successo tutto questo sono diventate quella re religione di... Re religione <ride> di... È questo che sono incuriosito. Perché credo molto che quelle persone delle, del secondo sono le luci, le persone del secondo che vanno indietro a, a Eli che, che quasi uccidono, quasi la uccidono, sono le luci, io credo questo, non sono sicuro ovviamente ma ci credo veramente che sia questo. Beh credo che sia questo quello che volevo dire, è, sta è stata questa la mia analisi del trailer, la mia è stata questa la mia analisi del trailer. Vediamo se ho centrato qualcosa o no. Io veramente spero di aver centrato qualcosa. Vediamo quando uscirà a maggio. Ah sì, c'è la, la cosa che vi devo spiegare di maggio. Nel, il primo gioco è uscito il, nel 2013. Aspetta, non mi ricordo la data esatta. È uscito il 14 giugno del 2013. Ok e il 21 gennaio del 2013 ha messo una foto sul suo twitter Neil Druckmann, che è il direttore ha messo una foto sul suo twitter eh, dei, dei mockup quei vestiti di cattura di movimento di movement capture mockup movement capture se avete assimilato il nome e dicendo ah questa è stata la scena più triste abbiamo appena finito la scena più triste e più drammatica di The Last of Us e questo è stato il 21 gennaio 2018 sei mesi dopo è uscito eh, The Last of Us 1 il 14 giugno e, e l'anno scorso il 21 dicembre 2018 ha messo una foto della della, di chi fa Ellie e di chi fa Dena eh, co con il mockup eh, dicendo praticamente la stessa cosa che eh, c'era scritto su, su, su quello di The Last of Us 1 dicendo praticamente la stessa cosa che abbiamo finito la scena più triste di The Last of Us 2 così il 21 dicembre 2018: se mettiamo 6 mesi dopo il 21 dicembre di 2018, è stata esattamente la stessa data, ok? È stato il 21, lo stesso giorno è stato, è stato il 21 di, di gennaio del 2013, e il 21 dicembre del 2018. E se mettiamo esattamente 6 mesi dopo, si va a maggio del 2019 per questo vi dico che a maggio uscirà di rest of us 2 questo è il motivo principale di quello che dico non è solo questo esattamente eh, ma è il motivo principale che farò la pr per la prima volta è chiedere dei like eh, non ho una, una, una cosa da attingere, per esempio oh, voglio, voglio 10.000 like no voglio solo voglio Dirvi che se vi è piaciuto il video, lasciate il like così aiutatemi anche a, a fare più teoria su, su The Last of Us 2 finché non esce. Finché non arriva Maggio. Maggio, eh. non arriva Maggio, che non esce il gioco. Beh, E Il seguente: siamo a 108 iscritti. 105, ok, uh, meno di quanto pensavo, ok. Siamo a 105 iscritti Io voglio mettere un, un, una cosa così Voglio arrivare arriva, uh, Voglio provare ad arrivare a 500 iscritti quest'anno Così come è gennaio, è l'inizio dell'anno uh, Proverò ovviamente a fare video tutti i giorni, proverò Non è di sicuro che riuscirò perché c'è ancora la scuola e così Ma proverò, sicuramente proverò a fare video tutti i giorni se non entra l'articolo 13 ok E la, la meta, meta di, di quest'anno è 500 iscritti se riusciamo ad, ad arrivare 500, a 500 iscritti quest'anno lo speciale di, di 500 iscritti sarà una cosa divertente vi giuro che è divertente ok non è, è una cosa che ho pensato che ho pensato e che hanno concordato anche i miei amici che mi hanno già visto in questo modo. Farò un video. Farò un video. Eh, senza. come si dice? Stanco. È così. Dico che quando, quando ti alzi. o vai a dormire troppo tardi, ti svegli troppo presto. che hai quel sonno che sei un po'. Eh, eh, sempre un po' ritardato. Sì. Farò un video così. In, mentre sono in quello in quel livello di sonno e quest'anno ad agosto ad agosto ad agosto, ad agosto compirà 4 anni di, di, che ho questo canale su youtube si sì, da 4 anni che sono su youtube con questo canale bello uh, si sì, però è questo voglio fare 500 iscritti quest'anno e se fa, faccio 500 iscritti quest'anno io farò questo video, ok? Vi, vi giuro che sarà divertentissimo perché io quando ho quelle... io quando mi alzo così e ho questo sono io divento un filosofo drogato, non so, <ride> non so, io, parlo io dico delle cose che non hanno neanche senso così, quindi credo che sarà molto divertente e sarà anche una cosa un po' diversa, non credo che qualcuno abbia già fatto questo su YouTube. Eh beh, è questo... Questo è stato il video, mettete mi piace se vi è piaciuto, eh, commentate qua le cose che avete percepito su questo trailer di diverso che non ho visto, ok? o anche le vostre teorie di cosa ci sarà su The Last of Us, io leggerò tutti i commenti, ok? quindi siamo qua per discutere su The Last of Us 2. E eh, questo, vi, vi ricordo ancora che ci sarà una, un un video questa settimana che sarà in portoghese che sarà il prossimo e quindi è solo questo video che ci sarà questa settimana in portoghese ok quindi a questo ci vado vado ciao e ci vediamo vado e ciao